Mi hanno diagnosticato un carcinoma prostatico nel 2011 e mi sono dovuto operare. Ho provato tutti quanti i rimedi, quelli farmacologici, le valie pasticche, le punture, addirittura una soluzione gel da introdurre all'interno del pene. In un primo momento è stato diciamo, un, po', un po' titubante, però dopo che ho capito Dopo una buona, seria spiegazione ho fatto questo intervento. L'ho fatto a marzo di questo anno, del 2017, e adesso a due mesi di distanza devo dire che è stata una cosa eccezionale, formidabile veramente, nel senso che eh, ho ripreso un'attività sessuale come prima praticamente. Ho cominciato qualche problema a livello soprattutto psicologico nel senso che accettare questa, questa cosa non, non è semplice, è vero sì che, è, come dire, è, abbiamo salvato la vita, ma la qualità della vita è quella che è, per non parlare poi di problemi a livello di coppia che inevitabilmente possono, possono subentrare. La funzione proprio erettile è normale, veramente efficiente e anche l'orgasmo è, è un orgasmo normale e quindi si torna, a essere, si torna a essere degli uomini praticamente e io quindi visto anche che diciamo è un argomento un po' così un po' tabù io consiglio a chi ha questi tipi di problemi di informarsi ed eventualmente di prendere una decisione in questo, in questo senso perché per quanto riguarda la mia esperienza è veramente stata una cosa positiva